La vita, e la vita è assai infame, fama, lotte e meno si vince, forte come un guerriero, delicato come una dama. A morte ti prende, con martiglie e una lince. Ti sei sempre dato a fare, con taglio, cucite e pure in decostruzione. Non solo con gli impianti e mattoni, ma soprattutto con i sentimenti e con le emozioni. Senza paura della malattia, con forza e coraggio, ed ironica ironia. Proprio tu con noi fiori più bella, in primavera, ci salutate facendo perdere la cervella si stata madre e poi figlia, motore di sostegno per la nostra famiglia. Siamo sì, certi che mi stai con il papà, l'unico conforto di fronte a dura realtà. Ma sta certi, stai serena, la vita nostra te sarà sempre piena. Ciao mamma do